1.300 euro, questo ad oggi quanto raccolto grazie alla Goggin Challenge organizzata per aiutare Tommy, il bimbo di Bedonia affetto dalla sindrome di Menx. Le donazioni però non sono ancora chiuse perché proseguiranno sino al 19 marzo. Buongiorno, io sono Rossana e ho partecipato come atleta dello Spirito Tarsogno. Io personalmente eh, ho iniziato insieme a Frederick con, negli stessi orari del venerdì, facendo una corsa al venerdì. Ciao sono Luana, faccio parte della squadra più quota e del gruppo Rampiù. Ciao sono Tiziana Musiari e ho partecipato alla Goggins Challenge eh, con yoga e corsa. Volevo ringraziare frederick e chiara per uh, questa bellissima iniziativa uh, a favore di questo piccolo grande guerriero che è thomas avanti tutta thomas queste alcune testimonianze di chi ha partecipato alla challenge ma chiediamo ora a frederick e chiara come è andata è andata molto bene siamo partiti venerdì a mezzogiorno la challenge è finita domenica alle 8 e poi a mezzogiorno siamo andati a cavignaga un gruppetto a fare una camminata lì per uh, per concludere questa challenge. Più o meno quanti sono stati i partecipanti? Eravamo più o meno una cinquantina di partecipanti, tra cui tre associazioni sportive, c'era lo Spirito Sogno, la più quota e la 3T di Borgotaro. Visto l'esito positivo di quest'anno, avete intenzione di replicare anche l'anno prossimo? Sì, sicuramente, anzi abbiamo avuto un riscontro positivo da parte delle associazioni sportive e ci hanno già chiesto per l'anno prossimo di contattare e cercare di essere più numerosi. E ad oggi a quanto ammonta la somma raccolta? Per adesso abbiamo raccolto 1.300 euro, però abbiamo deciso di tenere aperto le donazioni fino al 19 marzo.